E benvenuti a tutti signori, io sono il Pipega e oggi con mio fratello, fratello nero, però sempre fratello Certo Off Samuel, iniziamo subito, quanti like? Dai ragazzi almeno 10.000 10.000, 10.000 ci, 10. ci like. si può arrivare sì, sì, sì, E sì. se arriviamo a 10.000 like ti allenerò per il pallone d'oro di YouTube Sei pronto? Sono pronto Tu sei carico? Sono carico ragazzi Ma adesso parliamo della YouTuber League e del tuo dream team della YouTuber League Al termine dei tuoi top ti chiederò L'uomo chiave Il primo panchinaro E ovviamente la parte più che cosa Che andrà a virare su TikTok Il giocatore più scarso <ride> Hai già una mezza idea? Del giocatore più scarso? Si Sì Sì Sì Sì Sì si, sì. sì. sì. sì. si. Sì. <ride> no no No no, no Perché proprio lui? No Sì Perché no, no, proprio lui? Stavo scherzando, Stiamo scherzando Partiamo con il Dream Team di Off Samuel Partendo dal portiere Con una grafica speciale Fum! Abbiamo il campo Intanto ti chiedo La formazione Cioè con che modulo Metteresti i tuoi Top 8 giocatori Allora io giocherei Con uh, Un Due Tre Due. Ci sono tanti portieri forti certo. Portieri che hanno fatto la differenza Chi è secondo te quello che per i tuoi gusti Ha fatto più la differenza di tutti? Allora direi che al momento Il portiere dell'Inter È veramente in forma Fantabet Molto molto forte Però non mi sento di dir lui Ma mi sento di nominare appunto un, una new entry per in casa Milan okay. con il che è Simone Pechini. Simone Pecchini? Interessante! Che, nello, nello scorso video, quindi nel verbo contro l'Inter è vero anche che magari ha preso, vedete, una valanga di gol però lui non c'è qua. Wow. certo e sapete che il portiere ha un ruolo dedicato perché senza la squadra senza la squadra, sai, è molto difficile Poi, Ovviamente ovvio il miracolo non è che riesci sempre a fare certo però nei momenti chiave comunque siano sì, sono state delle parate ha fatto veramente la differenza quindi Simone Pechini è il portiere del Dream Team di Off Samuel passiamo a ruoli un po' più critici perché okay. come già visto negli altri video ci sono tanti centrocampisti tanti attaccanti ma di difensori veramente forti Facciamo fatica a trovarle Quindi sono sempre quei 3-4 nomi che girano Quali sono i tuoi due nomi? Uno che lo vorrei sempre avere nella mia squadra Signori e signori Lo Zoccolo Duro Zoccolo Duro, tanta roba Troppo poco. Si vede che ha del giocato per cui, eh, Si vede che, che ha giocato a calcio. Quindi Zoccolo Duro, il tuo primo difensore Di fianco, chi ci mettiamo? Elitalo Elitalo, no. bella difesa eh, Elitalo è scomodo, eh? Non è tecnico quanto lo zoccolo, però in un campo a 7 dove siamo soliti giocare, è un muro. Fa la differenza, fa la differenza. In, in, un, in un ambiente del genere, in un, un torneo del genere fa assolutamente la differenza. Quindi zoccolo duro e l'italo, i due difensori di off-samuel, ma adesso passiamo al nocciolo sì. della squadra, okay. il centrocampo. Tre centrocampisti Nella tua squadra ideale Chi metteresti in mezzo al campo? In mezzo Mi Sì, sì, <ride> se, se, se, se posso mi autoseleziono Quindi off-samuel eh, Quindi off-samuel in mezzo Dobbiamo spiegarti? No, direi di no No, direi che off-samuel Si spiega già da solo Non c'è bisogno Quindi centrocampista centrale Sei tu? Sì Di fianco a te? Di fianco a me Scelgo un duo Che secondo me È veramente scomodo Ok tanto scomodo a sinistra miabri, A destra Pierino Porca vacca Cioè quindi il tridente Pirlas Dei Pirlas Della sì. Pirlas crew Beh ci danno Corrono Non vogliono e perdere Non vogliono perdere Non quindi vogliono perdere Assolutamente è importante Fondamentale Pierino con le sue lunghe leve Sappiamo benissimo Che è scomodissimo Più scomodo in culo Se Tento uh, sì. Bastardo Miabri con la sua spasticità <ride> <ride> con i suoi <ride> movimenti Che solo lui capisce Con i suoi dribbling Ma Che fa, solo lui capisce Fa la differenza proprio la per differenza, quello fa... Anche nel video di Pierino Pierino stesso ha selezionato centrocampisti Lui e Gnabri Quindi i centrocampisti di Offsamle sono Off lui stesso Pierino da una parte Gnabri dall'altra E adesso arriviamo ai bomberoni Alle due punte Quelle che fa la differenza Considera nella totalità la tua squadra Chi secondo te può legare meglio un centrocampo di qualità e quantità, una difesa molto arcigna e un portiere d'esperienza. Davanti, secondo te, chi sono i tuoi due bomber fondamentali? Come primo, tengo appunto Simone Crispi. Veramente scomodo, nel Napoli fa tanto, tanto. Sono d'accordo. sono Simo, benvenuto nella mia squadra. Benvenuto nella squadra di off Simone. Di fianco a Crispo, qual è l'attaccante? Perché negli altri video tutti hanno detto più o meno sempre la stessa cosa, ovvero che Crispo e Campolunghi... Secondo loro eh, non stanno troppo bene insieme, dici la tua? Mm, sì, nel senso che sono due attaccanti completamente diversi. Campolunghi gioca più spalle alla porta quindi sì. eh, gli piace un po' ricevere palla, dietro le spalle e poi trascinarsi dietro il difensore. E invece Crispo gli piace venire contro uno, gli piace venire a prendere palla, spostarsi. È un giocatore che gioca molto più con la squadra Crispo rispetto a Campolunghi, che sì. tendenzialmente va a finalizzare. Sì, sì, quindi secondo me squadra insieme magari si potrebbero ottenere. Di trovarsi a scontrarsi perché giustamente un po sono... Eh sì, sono due donne si sono due attaccanti attaccanti attaccanti vogliono assolutamente fare con loro assolutamente Quindi, cioè, un attaccante che secondo me vedrei bene assieme a un Crispo che vi dirò mi ha sorpreso veramente veramente tanto in positivo quando appunto ho avuto l'onore di giocare con lui è eh, Simone Berlini Simone Berlini Simone Berlini che ragazzi veramente scomodo, è scomodo, è rapido, ci dà. Fisicamente, anche fisicamente è anche abbastanza importante. Anche importante e c'ha la gamba. Prima nomination per Simone Berlini. Direi che una squadra secondo me è molto completa. Simone secondo me ancora non ha fatto vedere tutto quello che sa fare. No, Nella no, YouTuber no. League. Per me è un giocatore, si vede che ha del giocato, si vede che sa quello che fa. E nonostante tutto, sono d'accordo con questa scelta. Nel, nel complesso, essendoci tanti giocatori molto forti, questo Dream Team è molto solido: molto, molto solido, mi piace. Non è soltanto appiccicare no, delle figurine qua, eh, qua, è proprio costruire una rosa. Che sia competitiva, sì. una formazione competitiva. Quindi Simone Crispo, Simone Berlini, quindi coppie di Simoni, e questo è il tuo dream team. Arriviamo alle tre scelte extra. La prima è l'uomo chiave: se dovessi scegliere come se fossi al parchetto, il primo giocatore che selezioni per costruirgli una squadra intorno, chi selezioni? Gioco lo duro. Zoccolo duro. Zoccolo duro perché è, io lo vedo all'interno anche proprio del Milan, un po' come l'idea, perché quello che è detto un po' i tempi, ti dice muoviti e poi palla tra i piedi, veramente cioè, è sicuro, è sicuro, ti dà una garanzia. Quindi io ti dico, zoccolo duro per quantità, qualità e... Di Sono d'accordo Zoccolo duro è l'uomo chiave di Off Samuel Adesso il sesto uomo del basket Cioè il giocatore che subentrando anche dalla panchina Può farti la differenza Chi è il tuo nono? In realtà sembrerebbe che non scorre buon sangue tra di noi Però io non ho mai avuto problemi con lui Io ho già capisco. E penso eh, lui con me nemmeno Anche se dal pallone d'oro c'è un po' di, di attriti, attriti C'è un po' di attriti Andremo a risolvere questo pallone d'oro 2.0 che Opla, quindi Già lanciata la sfida che, ah beh, Giustamente per lui sarà fondamentale Battermi come non era successo l'anno scorso Quindi, quindi direi bene. che quasi tutti avete già capito di chi stiamo parlando E quindi ti sceglierei un Gunter Un Gunter per quanto appunto può essere scomodo certo. Un Gunter Celli è quell'uomo scomodo Perché ha grinta è un po' come un, un elitano. Cioè è un cioè... elitano. Ma adesso arriviamo alla parte, quella proprio dove possiamo sdravaccarci un secondo. Ok. Samuel, chi è il giocatore più scarso della YouTuber League? Ce ne sarebbero un paio, eh. Puoi dirne anche un paio nel caso. Non si offende eh, no, nessuno no, no, comunque, no, tranquillo. Beh, no, no, no, giustamente. Ma no. alla fine, magari il termine è scarso sembra un po' dispregiativo però io non, non vorrei coglierlo un po' come distruggere assolutamente ma è tutto come, in gag ovviamente Sì come giocatore con meno do, doti Che fa e più fatica? chi che fa più fatica nutro rispetto per qualsiasi tipo di giocatore e io in primis non mi sento superiore a nessuno questo è evidente però dai bando alle ciance chi è il più scarso sei wolf eh. <ride> capire, io, ma... far, io farò il montaggio di tutti quelli che hanno detto sì. Sì, io bene. Eh, però, sì. Un altro che giustamente beh, non è colpa sua, l'hanno buttato un po' lì in mezzo, eh, vale bise. Vale bise, già secondo nomination per Vale bise, però vabbè, nel senso non è, non è il suo lavoro. No, ma infatti, per, cui... per quello che dico va benissimo, L avrei detto come primo, ma siccome lui in realtà è fuori dal mondo del calcio. Quindi, Seekwolf e Valebise, ci sta. Samuel, grazie mille per, questa tua, per questo tuo dream team. Mm, grazie mille a te, Pippo, è stato un piacere. Super piacere, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, 10.000 like per il prossimo video dove allenerò Off Samuel per il pallone d'oro. Forza, lasciate like, iscrivetevi al canale e dai 5.000 ai 10.000 facciamo uscire il video. Dai, Let's go! bomba, let's go!